Grazie Presidente, eh, innanzitutto ringrazio la consigliera Celli per aver portato appunto questa proposta che abbiamo discusso in occasione, credo, ho perso il conto, forse 4-5 sedute di Commissione, eh, proposta appunto sulla quale mh, inizialmente in realtà il, eh, la Commissione ha espresso un, un parere negativo, ma poiché c'erano dei punti di... Mh, di interesse comune, abbiamo lavorato insieme e questo ecco, mi fa piacere dirlo: la dimostrazione che, che si riesce, si può lavorare eh, insieme in commissione dove appunto ci sono dei punti che sono di interesse comune. Ecco, e questo è il risultato di, di questo lavoro. Eh, infatti, mi porto avanti con le, le esposizioni, vado appunto a precisare che eh, abbiamo predisposto in, in commissione un emendamento al testo che. Che va a modificarlo sotto eh, certi aspetti e, e lo rende più eh, in linea sostanzialmente anche con quelle che erano proprio le, le linee programmatiche eh, con le quali il, ci siamo presentati davanti ai cittadini due anni e mezzo fa. Eh, io vado in giro con il mio. Eh, programma elettorale che appunto ormai ha due anni e mezzo e, e ogni tanto vado a vedere quello che eh, riusciamo a realizzare e mi fa piacere vedere che in ben tre punti sui sedici che facevano parte del programma rientrano finalità che grazie a questa delibera riusciremo a raggiungere ad esempio la promozione eh, di attività sportive finalizzate all'integrazione appunto abbiamo parlato di quello che è il senso della proposta di de, de, de individuare aree eh, per lo svolgimento di sport di interesse nazionale di, di ogni tipo di, di cultura insomma e per quanto riguarda poi un altro punto la promozione attraverso le attività sportive di attività sociali e attività di gruppo oppure la realizzazione di aree tempo libero e benessere all'interno dei parchi appunto ritroviamo tutti questi punti all'interno della delibera così come è stata emendata e, e in particolare gli, gli impegni che con questo provvedimento l'amministrazione assume sono quelli per quanto riguarda il um, Dipartimento Ambiente di individuare quelle che sono all'interno dei parchi e delle ville eh, di Roma Capitale le aree più idonee per questo tipo di attività dove quindi realizzare del, um, delle installazioni temporanee per la pratica di varie attività sportive, sport nazionali, sport abbiamo cambiato anche il, il titolo della delibera che è passato da attività aggregativa temporanea rivolta agli sport nazionali dei cittadini di culture diverse a Individuazione di aree da destinare ad attività aggregativa temporanea rivolta agli eh, sport nazionali e popolari e l'istituzione dell'osservatorio degli sport eh, nazionali, storici e popolari. E il secondo tipo di impegno, appunto, è proprio tramite questo osservatorio e tramite il Dipartimento Sport quello di promuovere tutti quelli che saranno gli eventi che, che vorranno essere proposti dalle associazioni, i comitati, i gruppi, i semplici cittadini, anche attraverso eh, canali istituzionali, anche attraverso la comunicazione tramite il portale istituzionale e, e quindi anticipo eh, per le prossime votazioni il voto favorevole sia all'emendamento eh, sia alla proposta così come sarà appunto emendata. Grazie.